è vero ci siamo dimenticati della videocritica io e papà che videocritica? quella delle Allegri Comari di Windsor siamo andati a vederlo tipo dieci sere fa e me ne sono ricordato perché papà ieri sera aveva in mano un bicchiere di vino e assomigliava proprio a Pascaf, che è un personaggio delle Allegri Comari di Windsor che ama molto il vino è vero ma adesso mi hai fatto venire in mente. Dobbiamo fare la videocritica. Uh. Però hai ragione, sai, sulla fatto di pasta. Ci assomiglio. La panza ce l'ho, la voglia di vivere ce l'ho anche. Però non dici così tante bugie. In effetti, bugie non ne dico. Però papi, ho sentito dire che ogni venerdì ti vedono dalla finestra che parli per strada con degli extracomunitari e dei rom. Ma cosa sei, diventato una vedina, pettegola, esattamente come Allegri Comari di Windsor? E poi chi è che te l'avrebbe detto questo? Me l'ha detto il cugino del fratello della suocera, della nuora, della figlia, del secondo matrimonio della il figlia, me de me, Sì! Sì! Beh, insomma, era il tuo primo spettacolo shakespeariano. Sì. Dei. Della compagnia di quelli di Grock. Ti è piaciuto? Sì. Divertente, vero? Molto divertente. Benissimo, dai, bravo.